Mi dispiace parlare così di, di, di vendola perché all'inizio l'avevo appoggiato ed è stato eletto anche per, per sbaglio mio, cazzo. Ve lo dico, vi chiedo scusa, ma c'erano due candidati, c'era lui e un altro con dietro Caltagirone per comprarsi il vostro acquedotto. E allora, allora io gli avevo fatto conoscere il presidente dell'acquedotto, una persona straordinaria che si chiama Riccardo Petrella, il fondatore del movimento dell'acqua mondiale, un professore belga. È venuto, ha dato le dimissioni perché è rimasto un SPA e sapeva benissimo che tutti i discorsi, ma se rimane un SPA, non contano più niente i discorsi. E allora ha detto via lui e ci hanno messo uno di Genova, a capo dell'acquedotto più grande d'Europa, 7.000 dipendenti, con l'acqua che non è vostra, l'acqua è della Basilicata. Hai eh. capito? <ride> Bene, signori, ci hanno messo uno di Genova, un amministratore straordinario. Uno che lavorava dentro la multinazionale, un piccolo ramo. L'hanno spacciato per amministratore delegato di multinazionale. Lavorava dentro la multinazionale, in un piccolo settore di lumini da cimitero. Lumini faceva. Ecco perché ci ha messo un luminare, secondo loro, capito? Ma non vi racconto delle palle. Allora, che cosa dobbiamo pensare? Questa gente che adesso si accorge che siamo pieni di lebre, siamo col culo per terra, hanno paura. Hanno paura di questi qui. Hanno paura di voi. Questi sono voi. Siete voi questi qui. Non c'è nessuna cosa. Hanno paura, si rendono conto. Ah, e la Lega? La Lega è stata fatta fuori perché si doveva farlo dieci anni fa, perché campava su cose che non si capiva un cazzo, la padania che confinava con Paperopoli. Ma allora, ma cosa? Invece è stata fatta fuori perché era l'unico partito contro questo governo, si fanno fuori come nel film Le ieri che alla fine si sparano tra di loro, il prossimo sarà Di Pietro e il prossimo siamo noi, ma con noi si attaccano ai coglioni perché noi i rimborsi... fermi, fermi! Allora in questo momento c'è questi qui che si accorgono dei rimborsi elettorali che vanno in Tanzania, Oppure vanno alla segretaria della moglie o finanziare i, i trota, i girini e, e, e, e i dentici. Allora, l'associazione medici, chirurghi delle mine romane avevano fatto una lettera alla provincia e al comune delle Romagna romane di non fare inceneritori perché fanno morire. Tutti i medici delle mine romane. Bersanetto, Bersani, quando mi sono in dell'industria chiamò Mastella, ministro degli interni, dicendo fai qualcosa, intervieni perché questi medici non devono intrigarsi sul nostro, sulla nostra industria. Fai qualcosa contro i medici. Questi sono quei. Bersani ha detto allora sì, bisogna controllare i, i, i rimborsi elettorali, rimborsi poi li chiamano. Penso, la neolingua orvegliana. Eh, investimenti dava nell'occhio ma rimborsi si vede che ho speso qualcosa me lo devi dare indietro Ci sono spartiti un miliardo di euro un miliardo di euro e poi vai a controllare i borsi e fanno gli scontrini un miliardo di euro 500 il PD 400 il PDL allora l'osi hanno soldi scudati scudati la sinistra che poteva far cadere il governo Berlusconi sullo scudo fiscale non sono andati a votare in massa tutti ed è passato lo scudo fiscale perché? perché loro avevano gli stessi soldi in Svizzera come tutti gli altri e adesso in questa città ho visto i manifesti queste facce da culo che sorridono cosa c'hanno da ridere? dove sono finti? fermi! sono finti! Finti, sono finti, movimenti finti, tutto finto, dietro ci sono sempre i partiti. È tutto finto, lo fanno per tirare dentro voti e toglierli agli altri. Hanno già patteggiato chi deve andare in comune, ci prendono per il culo. Noi come Movimento 5 Stelle avevamo diritto a un rimborso elettorale di 1.700.000 euro facevano comodo, cazzo, guardate come siete ridotti, porca puttana! Non li abbiamo presi, non li abbiamo presi! Non adesso, due anni fa, i consiglieri che sono stati eletti regionali, in Piemonte, in Emilia Romagna non ha fatto come il Trota 12.000 euro al mese si sono autoridotti lo stipendio dell'80%, 2.500 euro al mese ogni sei mesi danno la delega indietro ai cittadini si hanno fatto bene li confermano, si hanno fatto male e vanno a casa è questa, è un'idea è un'idea semplice togli i soldi, togli la carriera se qualcuno di voi ha in mente di fare carriera, è finito. No, andate via subito. Se qualcuno di voi pensa di fare soldi, non ce ne sono. Anche se vai dentro, non ce n'è. Io ti vedo con quella... Tu, tu sembri il tesoriere della Lega, stai attento. Non ce n'è. Però succede una bellissima cosa. Succede una bellissima cosa. Quando togli i soldi dalla politica, la politica... Respira, rinasce, allora pensi a questa città, come potrebbe essere la mobilità, l'elettrificazione del traffico, cioè pensi alle case passive, pensi a come usare l'energia che producete qua, è stata fatta una legge alla cazzo, poi il Romano ci ha messo una pezza, adesso mettono un'altra pezza e la rovinano, la legge era quella dell'energia, con, con i nostri soldi. Di, di, di, di finanziare il VAT, tu lo pagavi 018 e lo vendevi a 0,40, al triplo, il doppio. È chiaro che è usato un mercato drogato, sono arrivate le multinazionali in Puglia. Non vi è rimasta una lira dell'energia che producete qua e fate pannelli fotovoltaici sui campi agricoli, siete, pazzi! L'agricoltura sarà il futuro di questo paese! Ma noi adesso siamo col culo per terra e lo saremo sempre di più. Non potremo più, non possiamo fare come la Grecia. I bambini non hanno più il cibo gli asili. Si sono suicidati in 1700 in due anni. Perché? Hanno, hanno, hanno seguito il Fondo Monetario, il VTO, la Banca Centrale, come, come stiamo facendo noi con questo rigor mortis che va in Cina a presentarci, in, ci trattano come delle puttane, delle puttanelle, ci presentano i cinesi, nuovi nostri, magnaccia, vengono qui a fare la spesa, la spesa, lo Stato sociale è in vendita. Io ci sono nato nello Stato sociale, non ho combattuto, non lo so, ci sono nato con la scuola pubblica, la sanità pubblica, l'acqua pubblica, ci sono nato, ma so benissimo che mio padre, mio nonno, hanno fatto battaglie di cento anni per avere queste cose qua e questi scribacchini ragionieri del cazzo lo fanno con una disinvoltura, una l'acqua, disinvoltura. Le, le, le carceri, seguiamo un modello che ormai non porta più da nessuna parte, la crescita non porta posti di lavoro, è la produttività. Si produce sempre con meno persone, più macchinari e più tecnologia. Toglie questo, questo crescere, questo PIL, non ha più senso, è un sistema che crolla. Le banche stampano carta, aumentano il debito, gli Stati Uniti si sono messi dentro 5.400 miliardi di dollari di carta, hanno aumentato il debito sforando il debito massimo della loro Costituzione. Ma loro sono l'esercito più forte del mondo, che cazzo gliene frega per i debiti? un giorno di lana non ti do più niente vagli a prendere allora noi, noi invece la BCE con i nostri soldi della BCE la BCE dà 130 miliardi alle nostre banche le quali eh, pagano il prestito all'1% comprano bot al 6% e non c'è più una lira per la piccola e media impresa andate in banca in questo momento anche in questa meravigliosa città Entrate e chiedete un filo, chiedete un prestito. Non ve lo danno. Non c'è più niente perché le banche sono fallite. Sono S.P.A. che nel bilancio hanno merda. Hanno comprato. Hanno comprato. Bisogna che mi calmi, sai che mi viene un infarto. <ride> <coughs> hanno comprato, hanno dentro il bilancio azioni. Per esempio della Fiat. Comprate a 24 euro d'azione e dato che hanno un manager straordinario come, come Minchion è un manager che ha portato, via due, ha portato via in 5 anni 230 milioni di euro tra stipendi, bonus e, e, e stock option 230 milioni in 5 anni e ha fatto, quando ha preso l'azienda un'azione fiera valeva 24 euro, adesso vale 4 euro è il mondo al contrario i manager non possono guadagnare 1200 volte lo stipendio del loro impiegato, 1200 volte quando hanno disintegrato la loro azienda, perché giocano al ribasso, loro sono amministratori e giocano al ribasso, fanno insight trading, sanno le cose prima, fanno insight trading con la, come, come la Polibortone, diceva inside trading sapeva le cose, le diceva al marito, la, la denunciavano e veniva assolta, è stata la più assolta d'Europa la Polibortone, sai cioè perché... mi dicono bravo perché mi vogliono prendere per il culo ci credo, ci credono, ci credono? è la verità, l'hanno assolta, perché la verità vera, la vuoi sapere? Non ha mai detto al marito che c'era quel terreno da comprare, non l'ha mai fatto, ed è già venuta fuori la verità, non l'ha mai fatto. Lei è una donna purtroppo che ha un problema, parla nel sonno, capisci? Allora mentre dormiva diceva c'è un terreno, una e il marito prendeva appunti, ecco! Ora, noi dobbiamo cambiare la politica, l'economia, la finanza, sapere cosa deve diventare una banca, una banca che deve svolgere la sua attività di banca sul territorio, non comprare debiti e vendere debiti. Fine, Allora si nazionalizzano le banche, si rinazionalizzano le banche, fuori dai coglioni. Noi abbiamo perso la nostra sovranità, non ce n'è più. Quale articolo della Costituzione il popolo è sovrano? Siamo delle merde, facciamo dei, dei, dei, dei, dei, dei referendum da 25 milioni di persone, non succede niente. Facciamo le leggi popolari, non succede niente. Diciamo mandate via almeno i condannati in via definitiva dal Parlamento. Quelli condannati tre volte, cazzo, tieni quelli da due, ma quelli da tre, niente, no? ce n'è uno, che ha. E ti è stato condannato quattro volte, porca tro! Adesso è il momento, prima non c'era questo momento. Non c'era questo momento, i partiti sono finiti e lo sanno, quindi vi do questo anticipo secondo il mio pensiero, noi non andremo nel 2013 alle elezioni, non sono così coglioni, perché se andremo alle elezioni nel 2013 o andassimo alle elezioni non prenderebbero un voto, sono in discesa, mentre il nostro movimento è in salita, siamo la terza forza politica del paese adesso, senza giornali, senza televisione, senza niente. E allora se ci saranno noi resisteremo, Dio mio, devi farcela fino. E allora noi non ci accontenteremo dell'8, il 10, il dodici. Noi andremo al governo perché prenderemo il 25, il 30%. E andiamo. Comincio a crederci, comincio a crederci. E io sono convinto che tutti, quasi tutti, tranne, tranne qualcuno, sono siete molto più capaci di qualsiasi merda che abbiamo qua forse sono, sono la prima volta, sono cittadini normali, c'è cioè di tutto un ingegnere un architetto, la, un avvocato uno uno, uno spacciatore, c'è cioè, per tenerci un po' sul murale allora, allora, e allora eh, eh, togliamo l'odio l'odio non deve essere sociale nostro, tra noi basta non c'è verso, se tutti pagassimo le tasse e dessimo tutti questi soldi che non arrivano e li dessimo a questo governo qua, pensi che cambierebbero le cose. Allora io vi dico una cosa, io voglio la destinazione d'uso delle mie tasse. Io pago le tasse se tu mi dici prima che cosa ne fai. Perché? Ma è giusto o no? Un paese democratico è questo! Allora, se tu mi compri degli F-15 per bombardare all'Afghanistan, non ti do una lira! Se tu Se tu mi fai quattro inceneritori, ti attacchi all'uccello! Se tu prendi il chip 6, i nostri soldi vanno qui a foraggiare il trasporto su gomma, vanno a foraggiare il petrolio. Noi dobbiamo avere il coraggio di lasciarci il petrolio, questa, questa civiltà fossile. Dobbiamo sognare, porca puttana, sognare, vero, non devi pensare il futuro, se no non c'è, lo devi pensare.